Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Buongiorno a tutti, io sono Simone e oggi voglio parlarvi della Trinità. So che tutti crediamo in Gesù Cristo, ma quando si parla della Trinità a qualcuno qualche dubbio può venire, specialmente ai neoconvertiti. Quindi oggi con l'ausilio di qualche versetto vorrei aiutarvi a comprendere di più cosa significa Dio Trino. Venite! Si tratta di tre persone ma un solo Dio. Le tre persone sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Tre persone sono della stessa sostanza divina. In teologia si usa il termine consustanzialità. Il padre sappiamo che nessuno l'ha mai visto. Giovanni 1,18 Il Figlio è l'immagine del Dio vivente. Colossesi 1,15 Lo Spirito Santo, il Consolatore, è lo Spirito di Gesù. Atti 16,17 Qualcuno oggi afferma di conoscere Dio, può ringraziare Gesù Cristo, che si è mostrato e si è rivelato facendosi conoscere l'umanità. Avete sentito bene, ho detto si sì è, perché chi pensa che il Dio dell'Antico Testamento sia il Padre, si sbagli. Vi invito a leggere bene il Vangelo di Giovanni. Gesù è Dio? Certo! Tommaso lo chiama mio Signore e mio Dio. Giovanni 20,28 Voi vi domanderete... C'è qualche pericolo? Sì, dobbiamo stare molto attenti, perché chi nega il figlio non ha il padre. Chi riconosce pubblicamente il figlio ha anche il padre. Prima Giovanni 2.23 Padre e figlio sono uno. E Ragazzi, con questo semplice video abbiamo imparato non poche verità. Cioè, il nostro Dio è un Dio trino. Le persone della Trinità sono il padre, il figlio e lo Spirito Santo. Non si tratta di tre dei, ma si tratta di un Dio. Tre persone distinte. Le tre persone sono della stessa sostanza divina, e questo termine in teologia si chiama consustanzialità. Gesù Cristo è il Dio dell'Antico Testamento che si rivela e ci mostra il Padre. Il Padre nessuno l'ha mai visto, e lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo. Ciao, ragazzi, alla prossima!